Ciao rivoluzionario, bentornato alla seconda parte sulla storia del mitico re del rock and roll Elvis Presley. Eravamo rimasti al punto in cui, dopo eh, la serie di filmacci registrati negli anni 60 da Elvis, finalmente nel 68, torna alla scena musicale. È molto interessante sentire le interviste dei suoi musicisti. Che raccontano come lui fosse preoccupato e fosse spaventato dal fatto di ritornare come cantante perché aveva paura di aver perso quella pill, quell l'amore del pubblico, insomma, che si era, si era conquistato. Eh, invece ritorna, chiaramente, come sempre piace, tutti lo amano ancora e per un po' insomma eh, lo vediamo entusiasta, lo vediamo contento, eh, la qualità dei suoi show rimane sempre alta e insomma sembra che la sua escalation al successo non, uh, sia, non si sia fermata. Eh, addirittura nel 1973 da Honolulu eh, viene trasmesso questo spettacolo in tutto il mondo quindi milioni e milioni di persone in tutto il mondo possono vedere questo spettacolo ehm, e quindi insomma nulla sembra poter intaccare eh, la corona del re eh, però a un certo punto il colonnello trova degli ingaggi a Las Vegas fissi per cui lui comincia a fare una serie di concerti quasi due al giorno a volte in cui si ripeteva all'infinito lo stesso spettacolo. Quindi lui all'inizio, come sempre, ci mette un grande entusiasmo, lavora sui costumi, lavora sullo show, sulle coreografie e tutto quanto, ma dopo un po' si annoia. La solita noia che porterà solo quattro anni dopo alla morte nostra nostro Elvis Presley per un cocktail di farmaci che assunse. Appunto il ritmo ormai di lavoro era veramente massacrante, eh, lui non aveva mai modo di riposarsi, di più come abbiamo detto, era diventato un po' l'ombra di se stesso, la caricatura di se stesso. Ecco, ragazzi, come eh, vi permettevo all'inizio, adesso vi voglio raccontare questa storia succosissima che ho trovato su questo libro, Storie di Ordinaria Follia Rock. È un libro di Massimo Padalino. E appunto, racconto una storia su Elvis davvero, davvero interessante. Come vi dicevo, avendo letto che questa storia, io non la conoscevo, è cambiata un po' la mia percezione del personaggio Elvis. E ve la racconto brevemente. Allora, praticamente siamo nel 1970. Elvis eh, comincia, c'è stato appunto il fenomeno ovviamente della contestazione giovanile del 68, gli hippie, eh, insomma tutti i giorni sociali relativi e Elvis comincia a scrivere direttamente al presidente Nixon lamentandosi del, di questo problema quindi mh, dice che appunto la gioventù americana è ormai corrotta, si scaglia contro l'abuso di droghe, contro gli hippie ma in modo tra virgolette sorprendente si scaglia anche contro i Beatles secondo lui sono addirittura i Beatles la maggiore causa di questo degrado sociale della gioventù americana. Eh, ovviamente la cosa puzza un po' di eh, invidio, gelosia insomma o competizione per il fatto che come sappiamo i Beatles appunto a un certo punto negli anni 60 hanno scalzato Elvis dalle classifiche e, quindi insomma dopo avergli mandato delle lettere cosa fa? Decide di andare direttamente a trovare il presidente quindi prende il suo bel aereo arriva a Washington una sera eh, appoggia un, uh, un biglietto, un pacco insomma davanti al, al cancello così almeno viene riportato e se ne va nel suo albergo. Il giorno dopo Nixon lo chiama chiaramente lo invita alla Casa Bianca anche perché come sottolinea l'autore eh, ovviamente lui che non piaceva per niente ai giovani eh, ha avuto insomma questa occasione su due piedi per eh, poter insomma dare un po' una ripulita all'immagine visto che Elvis era un mito un po' per tante generazioni fu così che insomma la mattina dopo arriva Elvis ovviamente vestito sempre un po' tamarro alla Elvis eh, con una pistola, tra l'altro lui era un collezionista di pistole, questo è abbastanza strano come cosa eh, viene ricevuto, lui lascia la pistola al sovrintendente e eh, viene introdotto nella camera ovale, allora racconta che in sostanza entra Nixon, si vedono, rimangono un attimo in silenzio imbarazzati e poi Nixon esordisce dicendo Giovanotto, mi sembra che lei vesta in modo un po' selvaggio e Elvis sembra che abbia risposto Mr President, lei deve portare avanti il suo show, io devo portare avanti il mio e da lì insomma comincia eh, tutto questo dialogo in cui appunto Elvis eh, ripete nuovamente eh, questi problemi legati ai giovani, alla contestazione, alle droghe e soprattutto ai Beatles e poi chiede anche tra le altre cose il distintivo di un determinato reparto di polizia, lui tra le altre stranezze, appunto, faceva anche collezione dei distintivi della polizia. E quindi, insomma, è veramente. A me mi ha un po' lasciato così, no? Perché, appunto, da una parte, Red Rock sembra eh, un gran conservatore, insomma. Eh, sembra anche un po' incoerente nel senso che eh, come sappiamo lui morì proprio per un abuso di droghe che forse lui i farmaci che prendeva non li considerava tali ma solo dei medicinali, sta di fatto che insomma eh, risulta veramente strana questa posizione così conservatrice del nostro buon Elvis. Con questa vicenda aggiunge un elemento per trarre delle conclusioni cioè il contrasto appunto dell'uomo la contraddizione che da una parte è il red rock che fa impazzire le ragazzine dal via la rivoluzione sessuale con i suoi ancheggiamenti e per questo tra l'altro viene appunto attaccato dai ben pensanti e dall'altra parte appunto l'americano medio con una serie di pregiudizi anche un po conservatore che ama le pistole che ha i distintivi della polizia e che eh, che appunto si indigna per un determinato fenomeno sociale ecco dal re rock non ci saremmo assolutamente mai aspettato quantomeno io non me lo sarei mai aspettato se invece tu conoscevi già questa cosa e ti sembra perfettamente normale dimmelo quali altri elementi appunto fanno capire che è questa parte diciamo di americana media che aveva Elvis e se invece appunto non l'avevi mai sentita spero di averti eh, un po' incuriosito far, averti fatto fare qualche domanda rispetto a questi grandi miti che appunto di solito appaiono sempre nelle fonti ufficiali e che eh, diciamo hanno sempre una loro iconografia abbastanza precisa abbastanza limitata se il video ti è piaciuto come al solito ti invito a mettere un like, iscriviti, attiva la campanella così eh, rimani sempre aggiornato sui nuovi video che vengono fuori e soprattutto dimmi se eh, ti ha sconvolto anche a te questa, questa informazione, se la sapevi già, se hai da aggiungere magari altre informazioni io mi sono basato come detto su questo breve articolo, diciamo non è approfondito quindi non, non saprei se ci sono altre eh, cose interessanti e ci vediamo la prossima e niente ciao ragazzi buon rock